Buonasera a tutti, benvenuti al 74esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 10 novembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist, co-coordinatore del Movimento Italiano e coordinatore del Gruppo Napoli. E questo oggi vi aggiornerò con notizie nazionali. Passiamo subito alla prima, al primo articolo. Il Movimento Zeitgeist ha partecipato nell'area press al famoso Maker Faire di Roma di, di quest'anno. Uh, il Maker Faire è una delle più grandi uh, fiere della, nel settore dell'open source hardware e della meccatronica in generale. Ovviamente uh, Arduino è stato il protagonista di, uh, uh, di questa fiera. Uh, ricordiamo che Arduino è una scheda open source, cioè un microcontrollore uh, su cui si può basare praticamente qualsiasi tipo di di progetto in grado di interfacciarsi con l'ambiente e quindi muovere ad esempio robot, stampati 3D, monitorare temperature, eccetera eccetera. Ci sono migliaia di progetti eh, che si possono attuare attraverso questo microcontrollore e noi siamo stati accettati ufficialmente nell'area stampa e eh, Antonio Gison, eh, con la mia supervisione in remoto, ha, ha effettuato delle interviste in, in, in diversi stand con ragazzi provenienti un po' da tutta Europa che, uh, che ci hanno mostrato insomma quello che hanno fatto ovviamente c'erano università ingegneristiche un po' provenienti un po' da tutta Europa uh, c'erano istituti tecnici dal da nord Italia con bellissimi progetti ovviamente tutti in open source quindi con i progetti tutti scaricabili gratuitamente stampanti 3D uh, a volontà e uh, ovviamente i più appassionati sono stati i bambini che si sono subito cimentati eh, alla scoperta di, queste, di questo mondo eh, fatto di, eh, di, eh, di robot, jobpad, videoludica ed elettronica in generale. Eh, Ci hanno la, la sezione del, dello stand di Intel che ha poco anzi ehm, sviluppato la, la, la board Arduino eh, Galileo, ha, appunto Uh, fornito questa scheda gratuitamente eh, e quindi adesso Antonio sta incominciando a studiare Arduino attraverso questo microcontrollore sviluppato da Intel e uh, ci sono state tante bellissime realtà, tra cui una bellissima associazione di ingegneri che hanno sviluppato un'interfaccia computer-macchina, um, computer-cervello uh, umano e uh, per monitorare e controllare impulsi elettrici per poterli poi riadattare a diverse es esigenze insomma sia per l'analisi sia per la, um, per la robotica in generale ovviamente vi consiglio di, uh, di guardare questo bellissimo servizio perché uh, è molto illuminante soprattutto per chi è nuovo da, di, que di questo mondo è, è anche stato sottotitolato in inglese quindi è, è possibile anche visualizzarlo Uh, è possibile la visualizzazione anche da parte della popolazione anglofona del mondo e quindi uh, abbiamo realizzato un ottimo lavoro anche grazie alla, al coordinatore Nino Alloi che, mh, del GDL Traduzioni del gruppo di lavoro quindi vi consiglio nuovamente di guardare questo video, uh, questo reportage uh, Passiamo alla seconda notizia Due artisti scrivono una canzone per il movimento Zeitgeist globale Uh, due artisti in questo caso uh, Giusta il cui vero nome è Giuseppe Tattoli e Sense is Love che è una cantante uh, afroamericana hanno scritto una canzone e anche rilasciato un video in licenza Creative Commons che appunto supporta uh, apertamente il movimento e le sue tematiche ed è proprio dedicata al, al movimento stesso uh, abbiamo anche uh, fatto un'intervista ai ah, due cantanti e, e tradotte anche tutte e due in italiano, tutte e due in inglese, proprio per eh, diffondere meglio il messaggio. Una canzone molto carina e uh, che, diciamo, uh, aprirebbe diciamo, le menti di molte persone perché tratta uh, molte tematiche che noi trattiamo anche nel, nel, nei nostri podcast, insomma. Quindi ha un supporto anche da parte degli artisti, è graditissimo, ovviamente, e, uh, ed è disponibile in maniera del tutto gratuita su YouTube e uh, in licenza Creative Commons quindi potete riutilizzarla, diffonderla senza alcun tipo di problema legato a copyright e tutto il resto. E ovviamente potrete anche scaricarla tranquillamente in modo del tutto gratuito. Quindi passiamo alla terza notizia. Il creatore di Arduino dona un libro a un nostro volontario, in questo caso il nostro volontario è sempre il nostro caro Antonio Gison che ha, che tempo, uh, che ha scritto poc'anzi una, una lettera al fondatore, al co-founder di Arduino che sarebbe Massimo Panzi che ha partecipato anche al Maker Faire e lo abbiamo anche ripreso in questa, nella sua conferenza in cui spiegava cosa era l'open source. Uh, Antonio ha inviato una bellissima lettera in cui spiegava come le carenze, uh, le carenze sia linguistiche sia tecniche uh, generate dall'inefficienza dei suoi professori a scuola Uh, avessero appunto um, costretto il nostro volontario a, a richiedere una copia in italiano del libro dei progetti di Arduino e prontamente Massimo Banzi lo ha, lo ha spedito nell'arco di due o tre giorni e uh, adesso Antonio la, avrà la possibilità di studiare uh, con un libro completamente tradotto in italiano uh, molto bello, rilegato in maniera fantastica sul suo st Arduino Starter Kit e ovviamente con la sua scheda con la sua nuova scheda Galileo donata gratuitamente da Intel. Quindi eh, c'è l'articolo in cui c'è anche la lettera di, di Antonio e un gradito ringra ringraziamento a Massimo Banzi, con, con tanto di fotografia eh, di ringraziamento. Appunto. Eh, passiamo alla prossima notizia. Il GDL tecnologia del movimento Zeitgeist riprende l'attività. Il nostro Daniele Poddighe che è uno dei coordinatori del, di questo gruppo di lavoro fantastico, riprenderà da, da, quest, da, da ogni giovedì uh, a intraprendere riunioni su TeamSpeak, proprio come stiamo facendo uh, adesso, uh, ovviamente alle 21.30, solito orario per, um, per analizzare e sviluppare nuovi progetti. In questo caso parleremo di 3D printer, parleremo di biciclette elettriche, di droni open source... Eh, parleremo di Filabot, ovvero di eh, estrusori eh, di plastica che, che riciclano tutta la plastica che consumiamo e quindi per poterla riutilizzare in una maniera molto più parsimoniosa ed efficiente. Eh, dopo ovviamente sentiremo parlare Daniele, quindi vi invito a partecipare tutti quanti a queste riunioni che si svolgeranno, eh, e ripeto, eh, ogni giovedì alle 21.30 su TeamSpeak. Per collegarvi ovviamente eh, è molto semplice, eh, andate sulla sezione podcast del, sul sito www.zeitgastitalia.org ci sono tutte le istruzioni eh, sia scritte sia video eh, per chi ha il sistema operativo Windows e per chi ha il sistema operativo Linux con tutti i dati eccetera eccetera quindi sarà molto semplice e eh, vi aspettiamo ragazzi insomma allora, passiamo alla prossima notizia ok abbiamo rilasciato anche due, altri due episodi dei nostri ZeitSpot quindi il nostro Ezio Corrigione doppiatore um, coordinatore del gruppo uh, di lavoro doppiaggio del movimento Zeitgeist ha provveduto a tagliare uh, spezzoni dei nostri vecchi video e anche nuovi in questo caso il nostro uh, l'ultimo spot ovvero il numero 23 uh, è ripreso dal Culture in Decline numero uh, 6 e, uh, ed è un'anteprima veramente molto bella un discorso Uh, che fa Peter Joseph e uh, ovviamente c'è anche il numero 22 che parla uh, ovviamente delle nostre tematiche in quanto uh, esseri umani eh, sarebbe opportuno liberarci dalle fatiche eh, di lavori inutili e pericolosi ricorrendo all'automazione, quindi uh, abbiamo tutta la possibilità e tutte le conoscenze scientifiche per eh, vivere dignitosamente su questo pianeta. E questi, queste nostre pillole, che noi chiamiamo Zitespot, sono proprio eh, create per, per lanciare un messaggio semplice e, e concreto, insomma. Quindi vi consiglio di, gua di guardarli tutti e due e di condividerli. Grazie. Passiamo alla prossima notizia. Ora passiamo alle notizie dei nostri articoli tradotti eh, dal nostro GDL, traduzioni coordinato da Nino Alloi. Uh, questo articolo è stato tradotto dal Merico Baltori e si chiama uh, La crescita economica non produce benessere, uh, non è niente di nuovo, lo diciamo dal, dal lontano 2008 e uh, ogni volta che studi scientifici comprovano questa, questo effetto noi provvediamo a tradurre e, e pubblicarne anche per il nostro paese, ovviamente si tratta di studi scientifici fatti, eh, fatti in Australia, in cui nella, la maggior parte sono fatti in paesi stranieri e per comprovare sempre di più ciò che noi diciamo da, da, in tempi non sospetti, insomma, quindi eh, è molto breve l'articolo, però è correlato di molti link di, eh, di approfondimenti e c'è anche il link all'abstract ufficiale del, dello studio, insomma, e ovviamente è stato rilasciato su una nota rivista peer review, quale è peace.org. Peace Passiamo alla prossima notizia. Un altro articolo scientifico eh, riguarda l'Australia e spiega come grazie ai pannelli solari ed altre energie rinnovabili si potrebbero nel loro paese risparmiare circa 9 gigawatt eh, di energia che eh, oggi sono prodotti attraverso i combustibili fossili e quindi dimostra ulteriormente come il gap eh, energie rinnovabili e carburanti fossili si stia assottigliando sempre di più e i carburanti fossili div diventeranno non solo più efficienti ma diventeranno anche in, in termini di costo molto più Uh, ottimizzabile e quindi saranno molto più convenienti da parte della, della, delle popolazioni di tutto il mondo e quindi anche da parte dei governi sviluppare delle strategie per poter finalmente transitare uh, da questa economia basata sui carburanti fossili e inquinata a un nuovo tipo di economia basata su, uh, sull'energia rinnovabile e per, quindi donare al nostro pianeta una, una boccata d'ossigeno e, e renderlo molto più salubre per la nostra specie soprattutto per tutte le specie che vi abitano su, su di esso passiamo alla prossima e ultima notizia questa è una, una notizia molto carina riguardante il mondo del 3d printing attuato a quella che è l'economia domestica e uh, alla cucina in questo caso infatti c'è un noto servizio che si chiama Thinkiverse che uh, ha embeddato un servizio su come ehm, trasformare il nostro disegno in 2D in un modello in 3D in modo tale da poter essere ehm, eh, stampato. In questo caso nell'articolo si può tranquillamente vincere che eh, una signora ha disegnato un, una formina per biscotti a forma di maialino, se non vado errato, e il Think Iverse lo ha convertito in un modello 3D e si può tranquillamente stampare con una reprap o qualsiasi tipo di stampante. E, e quindi eh, produrre dei fantastici biscotti eh, molto particolari e, ed eccentrici insomma. ovviamente eh, tutti i tipi di disegni in 2d possono essere eh, convertiti eh, in 3d models e quindi stampati con una wrap wrap quindi l'unico limite è solo la nostra fantasia in questo caso io eh, diciamo ho terminato le notizie nazionali e quelle scientifiche che abbiamo tradotto dall'inglese all'italiano per la community e in generale tutte le persone italiane che sono appassionate delle nostre tematiche e quindi passerei adesso la parola ai coordinatori dei gruppi di lavoro OGBL. Uh, comincerei con Daniele Fottiger. Vai Dani! No, salve a tutti. Allora, eh, per iniziare vorrei, come avete, come avete sentito, abbiamo ripreso con le riunioni del gruppo di tecnologia. Ormai abbiamo esperti un po' in tutti i settori. Eh, Stiamo iniziando dei nuovi progetti, adesso con Vincenzo e Antonio porteremo avanti anche il Book Scanner, che eh, vedo che Antonio si sta impegnando parecchio sul progetto, sta imparando a usare Arduino, ha ricevuto Intel Galileo, quindi adesso vediamo con cosa implementarlo e come. Eh, comunque sarà un, un buon progetto, perché consentirà di salvare vabbè, libri cattaci e trasformare in PDF, partendo da delle fotografie, e non più fare il lavoro manuale di passare il libro sul uh, fotocopiatore per ore e ore. Eh, poi abbiamo degli esperti nel campo delle bici elettriche, c'è German che ormai ha fatto talmente tanti di quegli esperimenti, e praticamente nella città dove vive tutti stanno andando un po' da lui per modificare le bici elettriche. È stato in grado di modificare il motore interno del motore interno commerciale, trasformare stella in triangolo e serie parallelo per le induttanze interne, in modo da avere velocità o coppia durante la marcia. Eh, cioè, avere copia in salita e velocità nei rettilini. Le, velo cioè, le velocità in gioco sono un po' altine rispetto eh, cioè, per una bici elettrica legale, però eh, si potrebbe fare altrimenti per, eh, per andare senza benzina. Eh, poi io che ormai sulle stampanti 3D ci immagino da, da un bel po', sto portando avanti parecchi miglioramenti. Eh, adesso sto preparando qui un, un kit per trasformare la stampante da, servo a, da stepper a servo che sarebbe il passo successivo come tecnologia ehm, con notevoli miglioramenti poi vi posterò qualche link sul progetto se non lo fa già Vincenzo visto che c'è già il link del gtube dove ho messo il codice del video su youtube che ho già fatto eh, stiamo per completare il, il primo estrusore costruito qua a Cagliari è costato 70 euro e molte parti sono state recuperate eh, adesso non so quando visto che l'officina in cui lo stiamo costruendo per ora non è, non è agibile in quanto il proprietario ha molti impegni. Eh, appena possibile daremo fuoco alle polveri, proviamo l'estrusore e vediamo se funziona. Eh, la struttura è già stata completata: il motore è montato, la resistenza l'abbiamo costruita e cotta in ceramica, eh, è tutto, tutto a posto e perfetto. Eh, vuole solo provare Scusa Daniele, puoi ripetere a chi ci sta ascoltando in questo momento e soprattutto a chi ci ascolterà su YouTube che cos'è uh, questo estrusore e a che, cosa, uh, che, che vantaggi può dare appunto? Certo, allora l'estrusore è un, un apparecchio che consente di eh, eh, estrudere qualcosa tenendo la materia prima in pellet. Eh, cosa facciamo? Noi recuperiamo della vecchia plastica oppure della plastica in grani che si trova a basso costo sul mercato oppure si può recuperare da della plastica riciclata, la trituriamo oppure la mettiamo direttamente nella, nella tramoggia dell'estrusore e questo estrusore prende questo materiale, lo fonde e estrude un pattern a nostro piacimento. In questo caso quello che andremo a estrudere sarà un filamento da 3 mm per la nostra stampante 3D. Eh, questo ci consentirà di fare il filamento in casa a bassissimo costo. Rispetto ai prezzi commerciali di 20-30 euro al chilo, a volte di più, 45 per l'ABS, eh, avremo prezzi, cioè, comprando la materia prima in grani, di 7 euro al chilo. E in caso di plastica riciclata, zero, Cioè, solo il costo della corrente usata per estrudere. Perfetto, uh, hai spiegato anche la questione del drone open source? Sì, con, eh, adesso con il Movimento 5 Stelle stavamo portando avanti il progetto di un drone, eh, anche se ancora non sta andando molto velocemente. Eh, questo drone dovrebbe vigilare un territorio in modo da eh, prevenire, la, prevenire degli incendi eh, applicati o meno. Ok, perfetto. Eh, sì, la progettazione di questo drone dovrà includere uh, avere molta attenzione nella parte di programmazione del software perché il drone deve essere completamente autopilotato, avere il suo percorso sul GPS, deve seguirlo senza alcun intervento esterno e in caso di emergenza dovrebbe compiere delle azioni che riportino il drone in sicurezza nel più breve tempo possibile. Perfetto, Daniele, non vedo l'ora di partecipare alle riunioni del GDL Tecnologia per apprendere tante belle novità, appunto. Ti ringrazio. Grazie. Ok, non vedo nel... Ah, sì, c'è anche Massimiliano Moschetto, eh, anche Masma. Niente, hai novità per quanto riguarda il GDL grafica? Dunque, io sì, ho delle novità sul GDL grafica e il GDL programmazione. Uh, per quanto riguarda il GDL grafica, uh, sarò brevissimo e ultra conciso, anche perché... Uh, uh, quello che devo dire um, è già rientrato nelle, ne, comunque nelle, nelle news uh, uh, generali fatte prima e, e quindi solo niente ribadisco il gdl grafica abbiamo finito il video del make uh, e quindi um, è finito l'editing e, e, e il video a posto Uh, e, e appunto il, um, gli Z-Spot che, che stanno andando e continuano a uscire come detto Poc'anzi, uh, invece, per quanto riguarda il GDL programmazione, Stiamo cercando di eh, capire e di costruire eh, allo stesso tempo <ride> eh, la struttura eh, che poi avrà eh, la, quella parte del sito appunto, dedicata ai gruppi, ai gruppi di lavoro, ai gruppi cittadini, eh, che si basa appunto sulla piattaforma Open Atrium, eh, che è una piattaforma per il lavoro co co collaborativo e condiviso, che appunto mette a disposizione ehm, tutta una serie di strumenti ehm, per lavorare eh, in, in agilità, in comodità eh, nel, nel modo in cui siamo abituati noi eh, e cioè appunto eh, collaborativo e condiviso ehm, e, e dobbiamo costruire questa struttura che eh, appunto ehm, eh, si tratta di suddividere eh, appunto in, in, in GDL e dopo eh, il GDL sarà suddiviso in GDL grafica, programmazione eh, eccetera eccetera, tecnologia e che più ne, più ne metta eh, e poi i gc gruppi cittadini e eh, eh, lì ci sarà Napoli Milano eccetera eccetera eh, e quindi dobbiamo creare tutta questa struttura inoltre eh, Nino poi ve lo sp potrà spiegare eh, lui anche di persona penso adesso eh, ha, messo, ha messo a posto anche un po' Uh, L'interfaccia mi, di mi diceva Pocanzi, uh, che specialmente per, uh, per noi admin quando entravamo era abbastanza pasticciata, e, e quindi niente, io lascerei tanto la parola a Nino, uh, che magari finisce questo discorso qui su programmazione e poi uh, va avanti anche col, uh, col traduzioni sì, grazie Massimo. Ma allora sì, praticamente hai detto perfettamente tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato la struttura di base. Sì, ieri sera ho messo a posto l'interfaccia perché c'erano alcuni bug sulla visualizzazione dovuti a dei moduli che andavano in conflitto. Adesso la visualizzazione è a posto. Non, possiamo, non posso dire perfettamente se il lavoro andrà avanti senza intoppi perché qualche bug spunta sempre, magari problemi nel registro dei moduli, ma sono comunque questioni molto tecniche. Al momento stiamo andando avanti, effettivamente... E sarà molto probabile, arrivati a questo punto, che la piattaforma open sarà pronta abbastanza prima rispetto al nuovo sito informativo e al blog. Quindi sarà probabile che inizieremo a usarla prima ancora di cambiare sito, perché una volta che diventerà stabile che avremmo risolto tutti i problemi, e che avremo capito tutte le funzionalità che offre, perché anche quello è un gran lavoraccio, tanto che offre a mai finire, potremmo iniziare a, ad usarlo, si spera il prima possibile. Passando al delle traduzioni, beh, Vincenzo ha detto la maggior parte, come avete potuto capire da tutti gli articoli che sono usciti, siamo occupati in queste due settimane per la maggior parte di articoli, articoli di varie riviste inglesi e americane, quindi traduzioni, poi abbiamo sottotitolato in inglese il video trascritto del Maker Fair da Vincenzo e Antonio, e due articoli usciti appunto, Economic Growth Doesn't Produce Wellbeing e ed è stato in anteprima, inedito, c'è un articolo appena tradotto e revisionato oggi stesso, tradotto da Lorenzo Michale e revisionato da me, riguardante un software per avere un modello 3D da una fotografia, anche se per oggetti abbastanza semplici, ma è un software in via di sviluppo, comunque uscirà a breve l'articolo. A parte questo, siamo entrati in contatto con l'LT italiano, con Beniamino Sarno e tutti gli altri ragazzi dell'LT per chi non conoscesse l'LT è il Linguistic Team International appunto il team di traduzioni che, a cui appartengono le piattaforme putol appartiene la piattaforma putol e, e il team che utilizza dozza per la sottotitolazione dei video se loro siamo anche a conoscenza di qualche video già pronto da tempo e bello bellino in attesa di essere pubblicato, quindi vedremo di pubblicare anche questi video un po' più datati a breve. A parte questo, non penso ci sia altro da aggiungere. Ok, quindi penso che il, i, i, i coordinatori dei GDL siano terminati. In questo momento quindi passerei direttamente alla reportistica dei GC o gruppi cittadini. Se non vi dispiace passerei direttamente eh, alla mia reportistica, così subito facciamo, insomma, per Napoli. Allora, eh, come abbiamo già detto, il report del Maker è stato fatto in maniera eccellente e qualitativa e anche abbastanza veloce, insomma. E, eh, poi la seconda notizia è che l'impianto idroponico DIY o, completamente open source è quasi completato. Abbiamo montato la struttura con dei pannelli, eh, diciamo, reperiti eh, un, po', un po' a caso. In questo caso il mio vicino me li ha forniti da tavolozze che, diciamo, doveva gettare in discarica, mentre in questo caso le ho prese, le ho pulite... E le abbiamo assemblate ed è venuta una struttura molto solida. Antonio l'ha anche, anche verniciata di nero e ha aggiunto anche dei bellissimi stencil realizzati da lui con eh, il logo di Open Hardware. Logo open Hardware eh, con un repository ovviamente tutto in open source: quindi si può scaricare in tutta tranquillità anche il sorgente. Per magliette o altre cose e uh, ovviamente realizzeremo lo stencil per il movimento Target e uh, ovviamente per il nome a cui che gli abbiamo dato uh, e penso che diciamo non ci sono state voci contrastanti, ovvero uh, l'acronimo sarebbe quello di Open, open Source, uh, Hydroponic Open Source System, abbreviato in OS con l'H uh, iniziale insomma. Quindi, Uh, se ci sono anche, se ci sono anche delle, delle modifiche da fare sul nome eh, vi prego di, di fornirle così magari lo rendiamo anche più figo come nome e, insomma l'abbiamo anche rivestito internamente di film, eh, di un film in alluminio la comune carta da forno in alluminio eh, e niente adesso la, giovedì, giovedì prossimo Uh, ci incontreremo nuovamente per l'installazione dei led, per la messa in atto della soluzione e quindi per, uh, per cominciare a far crescere le nostre piantine prima in una sede separata uh, per far crescere, per far sviluppare i cotiledoni e, e le radici in generale e poi passeremo direttamente nell'impianto idroponico. Uh, quindi mh, dopo, uh, dopo la fase di Coplaudo mostreremo a tutti le, le nostre guide uh, e la, la, la, dalle nostre esperienze eh, tutte le fotografie delle fasi di crescita e ovviamente tutte le istruzioni per la realizzazione che saranno eh, fatte attraverso la piattaforma Instructables eh, e Google Docs, quindi saranno sia video, sia step by step, con tante immagini e, um, e diciamo, abbiamo deciso di sviluppare il manuale nel caso ovviamente tutto funzionasse nella maniera più corretta possibile. Di sviluppare un, un manuale un po' come lo rilascia l'IKEA per i suoi mobili, che è molto intuitivo e anche molto carino al contempo appunto uh, quindi per adesso um, non abbiamo altre novità se non il fatto che ha anche menzionato prima Daniele Podige, per quanto riguarda il book scanner e con Antonio diciamo stiamo andando abbastanza bene stiamo, abbiamo quasi completato la fase di ricerca per i materiali e dobbiamo solo imparare a implementare con Arduino, tutte le funzioni input/output per, per i bracci meccanici, le fotocamere, eccetera, eccetera. Quindi, non dovrebbero esserci particolari problemi, ovviamente vi terremo sviluppati, informati sugli sviluppi. Insomma. Uh, per adesso, non, altre, non ho altre novità da parte del gruppo di Napoli. Ah, sì, solo un'ultima cosa: Stiamo, abbiamo un attimo ripreso il progetto stampante 3D perché aveva dei problemi, e Daniele mi invierà i pezzi di ricambio e quindi provvederemo ad aggiustarlo così faremo tutte le nostre conferenze, eccetera, eccetera, quindi faremo vedere questo bellissimo mondo del, eh, dell'autoproduzione attraverso questo strumento bellissimo, eh, sviluppato apertamente senza alcun tipo di brevetto. Insomma, eh, per adesso ho finito, quindi passerei la parola a qualcun altro. Buonasera a tutti, allora io volevo informare che il nostro eh, collaboratore Antonio sta, sta provvedendo a creare una wiki, su, su Arduino e su come uh, e, e su come uti utilizzarla uh, se Antonio se ci vuoi parlare del, della guida e ci dici a che punto è uh, vorrei passare direttamente la parola a te sì, la, la guida è basata sul manuale che mi è stato regalato da Massimo Banci, perciò è basato su 15 progetti in più eh, in questa guida verranno Verrà inserita anche una parte dedicata soltanto alla programmazione della scheda, che è la programmazione è di mia conoscenza perché già ho studiato in precedenza il linguaggio simile a quello lì che utilizza l'IDE stesso, ovvero un derivato del C, perciò per me è molto semplice programmarla. Perciò ovviamente una volta terminati i 15 progetti, Passerò al, al, al tutorial a livello di programmazione. Ok, ragazzi, c'è qualcun altro che vuole fare reportistica dal vostro gruppo cittadino? Ok, perfetto. Quindi diciamo che possiamo anche chiudere tranquillamente il podcast. Ringrazio ulteriormente tutti voi e chi ci, sta, chi ci ascolterà ovviamente su YouTube. E vi invitiamo ovviamente partecipare a questi bellissimi progetti e informarvi e informare gli altri su ciò che stiamo facendo e sulle tematiche che sviluppiamo quotidianamente, insomma. E quindi vi saluto dicendovi che ogni due domeniche eh, alle 21.30 ci sarà sempre un incontro via Teamspeak, eh, chat, Zeitgeist Italia per tutti i volontari o simpatizzanti che vogliono darsi da fare per, ehm, e aggiornare la, la comunità sui sviluppi nazionali e internazionali. Eh, troverete le istruzioni per connettervi ai nostri podcast e alle nostre riunioni con un pratico calendario eh, anche in, in allegato nella sezione podcast sul sito www.zeitgeistitalia.org. Io vi saluto, vi ringrazio ancora, sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento e vi aspetto tra due domeniche. Ciao ragazzi!